questo nuovo video, oggi sono ritornata finalmente con i video normali e veramente stavolta cercherò veramente di um, essere più attiva di quello che sono stata in questi ultimi mesi uh, però veramente non ho avuto tanto tempo e qua in Italia ho avuto tante cose da fare soprattutto il primo mese e poi per un mese e mezzo sono stata in viaggio quindi giustamente non sono riuscita a fare i video normali prima di tutto uh, non pensiate che io sia così favolosa che i miei capelli si spostano da solo e cioè ho il ventilatore spero che non si senta però veramente fa un caldo terribile in questa casa io odio il caldo, non vedo l'ora di partire per il Canada perché io il caldo non sopporto Bene, perfetto, oggi non parleremo del caldo Oggi sono tornata con un altro video Italia vs Canada E visto che siamo in tema matrimonio eh, Perché se non avete visto il vlog di Santorini Mi sposo eh, Ho deciso di fare questo video Dove vi spiego un attimo le differenze Tra il matrimonio in Italia e il matrimonio eh, in Canada eh, ci sono, Non ci sono tante differenze Però ci sono alcune differenze Che Ehm che ho scoperto praticamente solo iniziando, iniziando, dico iniziando perché non ho iniziato una minchia, iniziando a organizzare il matrimonio. Tutto io non ho assistito a tanti matrimoni in Italia, quindi giustamente non posso parlare più di tanto di tante tradizioni, eh, però ci sono alcune tradizioni che ovviamente ho scoperto appunto mandando a chiedere cose, burocrazia, cose, vabbè cose. Quindi prima di tutto, per esempio, il matrimonio in chiesa. Uh, il matrimonio in chiesa in Italia è la cosa più complicata che esista al mondo. Bene, uh, tanti di, di tanti diranno che te frega di sposarti in chiesa. Beh, um... A me non importava più di tanto, però mi sarebbe piaciuto sposarmi in chiesa, perché all'inizio dovevo sposarmi in Italia, eh, però il problema è che in chiesa ti chiedono, prima di tutto ti chiedono tipo 50.000 cose diverse, 50.000 documenti burocratici che non avete idea, um, poi eh, devi essere sul posto se vuoi sposarti in chiesa, perché devi fare tipo una cosa, tipo un corso matrimoniale e poi tre mesi prima del matrimonio devi andare a fare tipo una specie di confessione, non chiedetemi tutti questi dettagli perché io... Sono andata solo a informarmi, ho detto tutta questa marea di cose, ho detto, sì però io non abito in Italia, e mi hanno detto, vabbè, non sposarti in Italia, allora, grazie tesoro. Eh, quindi praticamente questa è una cosa complicata, se vuoi organizzare un matrimonio a distanza, non farlo. Eh, per quanto riguarda il comune, mi hanno detto, vabbè, ci sposiamo in comune a sto punto, no? Eh, per quanto riguarda il comune, anche là, siccome lui per esempio non è, non è italiano, dovevamo chiedere tipo 50.000 documenti all'ambasciata canadese e poi per ehm, prenotare la data eh, dovevamo essere entrambi qua, se non eravamo entrambi qua dovevo fare una specie di procuro, insomma cose che io ero tipo... No Quindi alla fine diciamo che ehm, Tutta questa burocrazia Tutta questa lunghezza delle che si è chiesa che in comune È una cosa terribile qua in Italia A differenza del Canada Per esempio eh, in Canada ehm, Tu non sei obbligato a sposarti in comune Cioè non sei obbligato ad andare uff, cioè, Tipo no, portare ti stesso in comune E sposarti in, nel posto Tu puoi semplicemente chiedere All'ufficiante All'ufficiante Oh, Ufficiale, o l'ufficiale, vabbè, la persona che ufficializza il tuo matrimonio. Di venire nel posto in cui ti sposi, se tu decidi di sposarti nel giardino di casa tua, puoi farlo senza problemi. Cioè, semplicemente devi, fare, devi chiedere a questa persona: Guarda, in questa data io mi sposo, se puoi venire in questo posto qua. Eh, invece, in, in, in Italia, no, in Italia devi andare tu in comune per forza, nessuno può uscire fuori dal. Edificio comunale non ti sposi, non vale un caso il tuo matrimonio. Bene, perfetto, grazie mille. Um, quindi diciamo che questa cosa era tipo eo, perché i comuni onestamente avete mai visto un comune in Italia? No, perché non sono belli per niente ego perché io volevo sposarmi nella chiesa della salute a Venezia perché è fico. Um, no, comunque a parte gli scherzi, i comuni sono proprio brutti, ok? Quindi io preferisco molto questa cosa che in Canada se tu decidi di sposarti, eh, fare matrimonio civile, non religioso, eh, puoi farlo dove. Cacchio ti pare, semplicemente quella persona dovrà ufficializzare il tuo matrimonio ovunque tu voglia. Un'altra cosa per quanto riguarda la ufficializzazione del matrimonio è che in Canada, eh, anche in Italia, se puoi fare questa cosa per carità, però adesso vi spiegherò la differenza, che eh, tu puoi chiedere a un tuo amico di, di ufficializzare il matrimonio. Eh, in Canada per esempio lui sta per farlo, lo farà al matrimonio di sua sorella che si sposa adesso ad agosto, ha dovuto fare un po' di burocrazie varie, ha dovuto, ha dovuto fare un, un, un po' di burocrazia Ma niente di complicato Ha dovuto solo inviare dei documenti al governo del Canada uh, E per quella data lì Lui sarà uh, come cacchio mi dice? vabbè. E quindi lui per quel giorno là uh, Celebrerà il matrimonio Quindi lui ha, ha per una giornata Avrà il potere di far sposare due persone E, e quindi anche in Italia Si può fare cosa Certo, però come ho già detto prima Non puoi uscire dal territorio comunale, quindi anche se tu chiedi al tuo migliore amico di celebrare il tuo matrimonio, comunque dovrai andare in comune a farti sposare, quindi è comunque una merda, nel senso che sì, bellissimo, perché il tuo, il tuo migliore amico, o tua cugina, tua sorella decide di eh, celebrare il tuo matrimonio, però allo stesso tempo si è complicata ad andare in comune, mentre in Canada, eh, per esempio, sua sorella non, si, non, non celebra il matrimonio in comune, lo celebrerà nel posto dove ha deciso di celebrarlo e semplicemente lui avrà il potere di sposarli per, quel, per quella giornata là, perché ha questo certificato. Eh, e questa cosa io la trovo bellissima. Un'altra cosa della quale volevo parlare è l'età eh, nella quale le persone si sposano bene io ovviamente ho già ricevuto la mia bella dose di commenti del ma non sei troppo giovane ma quanti anni hai ma almeno sei maggiorenne eh, sì allora io sto per compiere 26 anni a novembre <ride> sono vecchia um, quindi diciamo che in canada eh, l'età um, l'età media nella quale le persone si sposano è tipo 26-27 anni allora lui è più giovane di me quindi eh, tante persone quando ho detto che lui tipo ha due anni meno di me eh, hanno, hanno tipo detto se tu dici a un ragazzo italiano di 23 o 24 anni tipo che vuoi sposarti che scappa via lo so secondo voi perché ho deciso di sposarmi con un canadese a parte l'amore ovviamente allora sono cresciuta con due culture diverse l'ho già detto e ovviamente da una parte cioè io ho già parlato di relazioni in un altro video che magari ve lo lascerò sopra eh, dove ho parlato delle relazioni romantiche, quali sono poi le differenze tra quelle italiane e quelle canadesi. Quindi, se volete andare a vederlo, potete io ho già detto, magari ripeterò alcune cose che ho già detto lì, però diciamo che ehm, ho so, appunto che ho detto che sono crescita con due culture oh, sto parlando a vanvera, Sono crescita con due culture diverse. Quindi diciamo che ehm, nella cultura italiana la GT si sposa tardissimo. Eh, e invece i miei genitori si sono sposati giovanissimi Allora, i miei genitori sono sposati che avevano tipo 21-22 anni, una cosa del genere A 23 anni mia madre aveva già me, io ho 25 e sto guardando Spongebob che sono fiera di me stessa um, Non ho intenzione di far figli, almeno che 28 anni, dai um, Quindi diciamo che, uh, essendo cresciuta con due culture così contrastanti Mi sono sempre fatta la mia idea del... Vorrei sposarmi, ma ne è troppo giovane, ma neanche aspettare 40 anni, ecco io mi spero che il mio ex non stia guardando questo video, però mi ricordo che quando stavo con il mio primissimo primissimo ragazzo, lui mi aveva detto io fin quando non finisco medicina no, non ci penso nemmeno a sposarmi o a fare figli, uh, sia perché non me va sia perché, ok, devo studiare uh, sia perché, boh, voglio divertirmi e robe del genere, che è una cosa un po' contrastante, nella cultura italiana c'è questa cosa del, che se ti sposi non ti diverti più, ed è una cosa triste, perché non è che se non ti sposi non ti diverti più cioè, anche quando sei in una relazione comunque, non è che puoi andare a a Troie, ecco, cioè, detta proprio così uh, Quindi diciamo che uh, Io a, a 35 anni Non mi volevo sposare uh, Io avevo comunque questa idea nella mia vita Che al massimo a 27 anni mi sarebbe Piaciuto sposarmi ed ecco mi sposerò a 26 anni <ride> Ho vinto contro la vita <ride> um, Quindi diciamo che Uh, la media appunto in Canada la gente si sposa più giovani rispetto all'Italia: molto più giovani rispetto agli che non vuol dire essere giovani. Allora, 25-26 anni non è essere giovani perché non hai 16 anni, non ne hai 12, sai benissimo cosa stai facendo. Poi, ovviamente, ho ricevuto anche commenti del tipo: ah, Vabbè, ma io per un fattore economico sto ancora studiando. Io mh, bla bla bla non sono una relazione, mi detto, sto ancora studiando, sto ancora vivendo con i miei, giustamente io non penserei di sposarmi. Sono d'accordo, per carità di io, sono d'accordo con questa cosa, neanche io mi sarei sposata se fossi ancora a vivere con i miei e non avessi finito gli studi, perché io la mia magistrale l'ho finita, il mio obiettivo universitario io l'ho fatto, eh, adesso entrerò nel mondo del lavoro, del lavoro che voglio io, e giustamente io... Sono pronta per fare questo passo, ma non è detto che tutti lo siano, uh, ma magari da un punto di vista psicologico, per carità di Dio, cioè se uno dice io non voglio sposarmi, a prescindere non ho niente contro, contro le persone che non vogliono sposarsi, c'è cioè chi non vuole sposarsi o amici che hanno figli ma non si sono sposati perché non vogliono, va bene, um, quindi diciamo che... Um... Questa cosa è diversa dal punto di vista che, come ho già detto, e cioè come ho già spiegato in tanti video, magari anche quelli riguardo al lavoro o um, altre cose... Um, I canadesi, ovviamente, iniziano a lavorare molto più da giovani. Cioè, loro a 16 anni vanno a lavorare, a 18 anni vanno fuori di casa. Uh, io, per esempio, sono andata fuori di casa a 23 anni. Dopo la mia triennale, sono andata fuori di casa solo perché dovevo andare in Canada. Se no, chissà, forse sarei ancora a vivere con i miei. Perché so che qua in Italia non mi era possibile vivere da sola. Poi, che senso avrebbe vivere da soli? Giustamente, che senso avrebbe vivere da soli quando sei nella stessa città dei tuoi genitori? Una cosa è se ti trasferisci, cioè mi trasferisco mi vado a vivere da solo Ma se mi trasferisco nella stessa città dove sono io, a questo punto, scusa, non so spendo soldi, ed è un ragionamento più che giusto solo che ovviamente penso che a, una, a un certo punto, eh, me ne sarei andata a prescindere, perché onestamente già a 23 anni io mi sentivo male eh, voglio bene miei genitori, voglio tanto tanto bene, però sì, eh, a una certa età hai bisogno di tuoi spazi eh, non vuoi più avere quel controllo, soprattutto mia madre è molto maniac control, quindi ecco um, quindi diciamo che eh, io ormai sono 3 anni che vivo fuori casa eh, ho sempre lavorato ho una macchina eh, faccio la spesa so fare la lavatrice quindi diciamo che eh, ormai sono diventata adulta per modo di dire eh, so come pagare le bollette so come fare le tasse ecco, perfetto um, quindi diciamo che io comunque con lui ho vissuto ho cioè stiamo insieme da due anni, abbiamo vissuto un anno già, quindi diciamo che quando vivi con una persona sai già come va, nel senso uh, se la convivenza non va bene, giustamente non finirai mai per, per sposarti, perché dice, vabbè, se non, se non siamo bene a convivere che volete sposarti. Quindi giustamente questo passo è stato fatto cioè, da entrambi, nel senso che da entrambi che ho detto sì da lui perché me l'ha chiesto. Um, e ovviamente so che tanti dicono dai, è giovane, anche tu sei giovane una robe del genere, però come ho già detto, io ormai vivo da sola. Um, ho la mia vita al di fuori dei casi dei miei eh, sono pronta per fare questo passo quindi non è essere troppo giovani è una cosa è tipo se decidi di tua spontanea volontà di non sposarti perché vuoi, vuoi andare a <coughs> Troia, ehm, fino a 40 anni questa cosa non l'accetto, nel senso che una cosa è stare insieme perché dici voglio stare insieme con quella persona, voglio convivere prima di sposarla ed è giusto così, ma se è semplicemente una questione, non voglio sposarmi perché dopo mi stento in troppo la roba del genere, questa è proprio una cosa triste. Ovviamente non sono neanche d'accordo con quelli che si sposano troppo troppo giovani, nel senso quelli che boom, a 20 anni si sposano, cioè io a 20 anni contano stupida 20 anni non mi immaginerei neanche di sposarmi a 25 anni già mi considero una persona matura <ride> Sì, dai so fare la tasse, l'abbiamo già detto uh, quindi diciamo che c'è anche questa grossa differenza, quindi giustamente io e matrimoni in cui sono stata in Canada è sempre stata gente abbastanza giovane, uh, non, non sono mai stata a matrimoni dove la gente si sposava per la prima volta, tipo a 35 anni è una cosa abbastanza uh, impossibile in Canada diciamo rara, non impossibile ma rara Ehm uh, e diciamo che io, da questo punto di vista, preferisco la, la cultura canadese perché quando lui ha detto ai suoi genitori o ai suoi amici bla bla, bla mi sposo, nessuno le ha detto: Ma non pensi di essere troppo giovane, ma sei pronto per fare questo passo? Nessuno, cioè, nessuno le ha fatto questo commento: E lui è più giovane di me. A me, invece, sei sicura, ma te sposi? Ma Oddio, che ansia! Oddio, che ansia! cosa? Cioè Ho trovato la persona della mia vita, Co cosa devo aspettare? La pioggia d'anguria? Beh, sarebbe figo una pioggia d'anguria, però... Eh. Ultima cosa, perché mi sembra di averla terrato un pochino troppo in questo video, mi dispiace tanto, magari nessuno frega, non cacchiere niente. Uh, ultima cosa, uh, non da poco, è il fatto che se tu ti sposi con un canadese non avrai la cittadinanza, mentre se ti sposi con un italiano e non sei italiana ce l'avrai la cittadinanza. Uh, perché tanti mi hanno fatto questa battutina, ti sposi in canadese perché ci vuoi la cittadinanza? No! non mi danno un caglio se avrò figli e... Eh, eh... Nasceranno in Canada, loro avranno la cittadinanza canadese Io invece no, io devo fare la procedura come tutti gli altri Quindi no, non mi sposo un canadese per avere la cittadinanza Perché non è come in America Come vi ho già detto, non dite mai canadesi Non comparateli mai agli americani, non chiamateli mai americani Perché loro non sono americani, sono canadesi È un paese diverso e noi non abbiamo Trump Ma abbiamo giustino, giustino bello um, Quindi diciamo che questa cosa è, è diversa cioè è un, Diciamo che è una cosa abbastanza... Cioè quando io l'ho detto alle persone ci sono rimaste un po' male Ho detto davvero? Ma perché? Eh, io credo che fa hanno fatto questa legge da poco E hanno voluto proprio evitare eh, matrimoni fasulli Un po' come succede in, in, in America In America succedono un sacco di matrimoni fasulli Pur di avere la green card insomma Se avete, visto, se mai, avete mai visto tipo, i programmi di realtà Tipo 90 giorni per innamorarsi Una roba del genere che tipo decidono di sposarsi, eh, solo per avere i documenti, insomma, robe del genere. Ecco, no, in Canada non funziona, in Canada, anche se tu vivi con un canadese, convivi, ti sposi, c'hai figli, comunque loro non ti danno la cittadinanza, devi fare, devi fare tutto, tutto un processo per ottenere, come tutte le altre persone. Magari possono fare un'eccezione, tipo possono dartela un po' più, non so, più velocemente, ma dubito fortemente, io non sono ancora arrivato al livello della cittadinanza devo ancora ottenere il permesso di soggiorno per dirvi, quindi io ancora ho ancora un visto lavorativo per adesso e quindi ora che ho la cittadinanza forse tra 3-4 anni dovrei ottenerla però sì, con il matrimonio non ottieni niente, cioè nel senso anche se ti sposi e il tuo visto scade e tu non hai rinnovato il tuo visto ma dici ma io sono sposata con un canadese noi ci abbiamo la vita in Canada loro allora ti dicono cazzo me ne a me, ciao. no via via sciò. ecco quindi diciamo che questa è un... non dico che sia una cosa sbagliata perché giustamente sono d'accordo che vogliono evitare i matrimoni fasulli però allo stesso tempo è una rottura di coglioni, ma ok, dettagli, non è che mi sposo un canadese per la cittadinanza, perché tanto comunque sono abituata con la burocrazia canadese, sono sicura che arriverò ad avere la cittadinanza senza problemi, senza casini. Um, quindi ragazzi, questo è tutto, io voglio chiudere questo video qua perché mi sembra di aver blatterato un botto di tempo, uh, noi ci vediamo la prossima volta, fatemi sapere se avete domande, <ride> se volete video su qual su qualcosa, io ancora ho ancora dei video programmati da fare che cercherò di recuperare un attimo per il mese di luglio però se, volete, se avete delle richieste, se volete che faccia un video su qualcosa, fatemi sapere quindi noi ci vediamo la prossima volta e ciao!